Ciao ragazzi qui Ricky King, benvenuti in questo nuovo video, Questo ci siamo in un video speciale Halloween, insieme a Dario Dario, ciao Insieme Evviva <ride> E allora, praticamente questo video lo stiamo registrando il giorno prima di Halloween, ovvero lunedì E perché non avevo nessun video da caricare martedì, quindi domani quindi... Anche perché visto che è Halloween, uno speciale eh. c'è sta eh. Poi soprattutto horror, uno speciale horror Esatto E visto che ci sta un manicomio abbandonato, stiamo in questo manicomio abbandonato E quindi, questo manicomio abbandonato Il manicomio abbandonato sarebbe questo qua cioè, sarebbe tutta questa parte. Cioè, questa parte qui non si vede ancora niente. Però... Cioè, poi è anche più grosso. Solo Sì, che... sì. Cioè, dietro. Quindi, da questa parte. Iniziamo ad andare. Allora, andiamo. Allora, qui apprende. Qui ci fanno i riti satanici. Qui dentro. E <ride> questo è il problema. Che ci fanno i riti satanici. No, e cioè, io veramente. Abbiamo visto. Ah, tra no, i fascicoli quelli che abbiamo visto prima. Ah, è vero, è vero, è vero. È vero. No, perché poi ci stanno i più eretici che chiedono. E poi credono magari. Questo vate eh. monegro. Capito, poi pensate pure che sia un no. video co. No. L'abbiamo messi. Avamo lasciato di qua. Ah sì, qua, qua. Si sì, ma non ci stanno. No, non è incredibile. Eh, ti ho detto che qua fare qualcosa Vabbè, ci stavano praticamente dei fascicoli Che sì, perché Non credici, però eh, qua ci cioè, dei fascicoli cioè, stavano, cioè, non dei fascicoli, ci stavano due fogli Con eh, scritto sì. le persone che stavano qua Quando sono venute, quando sono morte E per quale motivo stavano qua dentro Però.. Con dei numeri Poi c'era proprio sì, uno tipo, tipo di matricola numeri, però... Vabbè, insomma, iniziamo questa esplorazione Fica. Sì, allora, abbiamo, prima abbiamo fatto giusto un giro Per orientarci sì. Qua ci stavano praticamente, non so Però qua ci stava sto coso che non si sa che Poi ci vengono pure a fare un po' di graffiti qua. Non si sa che vabbè. Eh, io non lo so, sinceramente, io ho cioè, credo un botto a queste cose. Quindi... Io pure. Poi il lo fatto lo so. che magari qua ci fanno pure i graffiti. Eh. Poi il fatto che è Halloween domani. Sì, ah, già è Halloween. Poi eh. so, tipo, non so che ore so. Però ci fanno sì. i risetanici qua dentro, ragazzi. Quindi. Quelli... Se sarà pure una mega Ma sì. però. Boh. Beh, intanto qua ci sta sto coso sotto. Che magari se io faccio così si apre pure manco ma, per niente potrei mettere la mano ad aprirlo però È pol... ecco, tutta sta ragnatela piuttosto anzi fa così prendi... prendi questo qua mm, dovrebbe essere sì, dovrebbe. Dovrebbe. come si fa gioco ma... ah è vero è vero ma va... uh, è oh oh l'ha aperta ah, apriamola Madonna regà, madonna mia regà allora, abbiamo aperto la porta Stato, il, il problema è che la luce manca un botto Cioè C'è un botto Oh ah, eh, sì. porco o due Sta un giacchetto Vabbè il giacchetto è pure giustifica Vabbè sì Il giacchetto è pure giustifica Alta clicca dentro, muoviti Ah, amore. Allora, vedete qua ci stanno. Qui è tutto scollegato. Mamma mia Amano io, io. io. questo è il giorno. Della distruzione? Ah, De distruzione? No, si, distruzione. No. No. Che? Oh, che cosa? Ma sei aperta la mano? No. no, prima la porta era chiusa. No, deve essere No, no, per te no. No, deve essere No Aspetta, aspetta, aspetta. Deve stare andando via di che ho sì, prima la porta era chiusa. No, deve essere. Ma no, proprio. Cioè, dai, sei stato tu. Devo che stai cazzo di questa! Ma che Ma che co ti? No, che io esco! Ma che veramente? Metti co! No, fermo! Ma che ci stai co? Questo co SPE co! Ma non lo so! Siamo aperta la porta! Beh comunque <that> è tipo <that> un bagno, che co! Si farò male! Ma sei uno spazzolino! Ma questo è un rasoio Ma è un rasoio Ma questo qua è quando ti fa partire lo sciamparano! Sì! Ma il No vero no No no sto scherzando No no no no riga Ma perché party, non si vado, non mi ricca Eh sì fuori la porta è chiusa Ma chi b raga Ma io va, Ma io vado via Ma io me ne vado via rica Ma che cazzo che se Ci stanno dei rumori che non si spiegano Dai raga cioè nel tempo avete se sentito pure voi ne stavamo là eh Cioè se, se aveviamo tutte a te ne no? Cioè noi eravamo fermi là e <ride> si vedeva la porta che si chiudeva Spero, no la porta non so se si è la vista che si è chiusa Vabbè comunque si è sentito il rumore Vabbè il rumore si è sentito e, cio... e noi stavamo là cioè Cioè qua, so, qua sotto Siri ma che d*****o? No io non ne salgo Maledetto Ha fatto salire lo sciabarabba Ho fatto salire lo d*****o Ma è Maledetto Sei ritardato Se Devo fare! Ti giuro mi hai fatto via Gesù Cristo Mi hai fatto faa Sì capito? Vai dillo due. Ah beh tanto puoi tagliare la parte Sì vedi? la posso sempre tagliare Allora che devo dire? Io per la mia intro uh, Cioè? Vabbè ho capito faccio io 5 e 13 Ecco noi siamo arrivati qua che erano le 4 quindi. Cioè da un'ora e... In... loro quanti minuti vedranno di questo? Non spero il meno possibile. Salite la spinta e poi metti una gamba... Eh ma non ci arrivo con le gambe fino a giù. E perché io ci arrivo invece? Guarda abbiamo saltato eh. Polì! Che cazzo! <ride> <è> <ride>